come conservare le verdure che il nostro orto ci ha donato così abbondantemente durante l'estate questa è una semplice caponata eh, olio extravergine d'oliva di nostra produzione in questo caso ma va bene qualunque misto soffritto per chi piace e poi semplicemente si tagliano a pezzi le verdure abbiamo le melanzane, le zucchine, un pomodoro e un paio di, di peperoni facciamo cuocere a fuoco vivo per circa 20 minuti ogni tanto giriamo, coperchio ben chiuso e dopo possiamo congelarlo nelle vaschette. Ed ecco qui, una cottura di circa 20 minuti e gli ultimi 3-4 minuti ho tolto il coperchio per far asciugare l'acqua, questo poi è a vostro piacimento. Ancora un goccio d'olio a crudo e eventualmente altro sale, aggiustate secondo i gusti che vi piacciono. Una volta fatto raffreddare, Mettiamo semplicemente sulle vaschette di alluminio. Poi se volete con un'etichetta adesiva scrivete quello che c'è dentro e quando l'avete confezionato. Questo è un altro metodo di preparazione, una semplice griglia. Io uso la carbonella ma potete usare benissimo il gas con la piastra in ghisa. Tempo di farle cuocere da una parte all'altra, si tagliano, si raffreddano e si congelano in vaschette. Questo è un altro metodo di conservazione delle zucchine, le abbiamo cotte, le abbiamo passate col mini pin, adesso le mettiamo dentro i vasetti, chiudiamo bene, mettiamo un'etichetta e mettiamo in freezer. Questa è buona per farci la pasta, per condire alcune pietanze, condire alcuni secondi. Per quanto riguarda i cetrioli invece abbiamo fatto una sorta di giardiniera, abbiamo tagliato i cetrioli a fette, li abbiamo lasciate sotto sale per una notte, li abbiamo scolati e asciugati poi li abbiamo messi a bollire in un litro di aceto e in 70 g di zucchero portato sull'ebollizione i cetrioli, il sedano e le carote abbiamo scolato il tutto e adesso mentre si raffreddano li mettiamo dentro i vasetti una volta abbiamo sistemato you know, i cetrioli e la cerdiniera dentro i vasetti utilizziamo l'aceto che abbiamo usato per portare l'ebollizione l'aceto ancora caldo riempiamo i vasetti e per due mesi non vanno consumati dopo si possono utilizzare in chiusura di video mi sono ricordato di questo esperimento la ricetta mi è stata data sul mio profilo facebook ringrazio chi me l'ha data abbiamo tagliato a fette sottilissime le, le zucchine le ho cotte in acqua e un bicchiere di aceto giusto una svolmentata dopodiché ho raffreddato ho asciugato bene le fette e le ho messe sott'olio con un po' di menta. A chi va si può mettere anche l'aglio. Questo è tutto. Eh, premetto io non sono un cuoco, quindi siate clementi. Ce ne saranno altre mille di ricette, fatte anche in modo diverso. Se avete consigli da darmi, vi ringrazio. Buona visione per questo video.